voglio portare a vedere come nel corso di otto anni, da quando è stato messo online questo sito di questo circuito nel 2014, è avvenuto una sorta di riposizionamento dell'obiettivo e cioè da circuito museale, costruito per raccontare la città e per valorizzare il patrimonio dei musei coinvolti, a laboratorio per partecipare a ridisegnare nuovi modi di abitare le case musee. Brevissima, la eh, prossima. Eh, vorrei partire con eh, questa sorta di eh, sintesi, immagini, delle foto realizzate dalle finestre di questi luoghi, eh, luoghi che io definisco dell'abitare domestico e professionale, perché non sono solamente case musee, ma sono gli atelier, sono gli studi dove si sono sedimentate vite di, eh, di creativi, di architetti, di design e con questa frase tratta appunto dal libro ehm, Antropologia della Vitale di Franco Lacella, in cui si parla proprio della conversazione con i luoghi eh, questa conversazione è da qui che si formano gli insediamenti in quanto cultura della Vitale quindi assolutamente in linea con quanto ha già visto in apertura anche con queste immagini dei paesaggi culturali queste conversazioni che si aprono con ciò che circonda uh, le case di Atene. Uh, vi dicevo, uh, quando è partito questo circuito era composto da 14 partner uh, e uh, formati da case di more, uh, case ormai Questo, questo senso dell'abitare domestico e professionale migliora. Oggi il circuito è, è arrivato a 17 partner che sono distribuiti in differenti quartieri in tutta la città, in tutta Milano, quindi un po' la punteggiano. e tra loro sono realtà profondamente diverse perché esistono musei organizzati e gestiti secondo livelli di qualità del Sistema Museale Nazionale ci sono luoghi a gestione familiare e associazionistica e ci sono luoghi ancora in via di definizione che stanno ragionando su come organizzare l'offerta al pubblico la prossima presenza. Vi vorrei presentare i nostri signori dal più noto, il più anziano a sinistra che è Paolo Pezzoli, poi abbiamo Gian Giacomo di no, Alessandro Manzoni, poi abbiamo Gian Giacomo di Pezzoli, il grande collezionista. I bagatti Vassecchi, collezionisti, i coniugi ehm, Nechi Campiglio, collezionisti, i coniugi Boschi di Stefano, collezionisti, l'ana la Romano Scrittrice, che di là, Reggio Maggiolani Radice e Vincenzo Agnetti, artista concettuale, fantastico, e Gabriele architetto architetto pesante. Quindi un parterre importante, interessante e molto diverso anche come, come dire, personalità dei personaggi. Fin dall'inizio è stato scelto di sottolineare nel racconto e negli approfondimenti su cui è costruito il sito il rapporto tra i singoli luoghi personaggi e i quartieri lunghi si trovano. Infatti, se non voi andate sul sito, la foto che ha il racconto dedicato a ogni parte non è un'immagine dell'interno della casa, dell'atelier, insomma del museo, bensì è uno sguardo da una delle finestre di ciascuna casa, atelier, laboratorio, verso quel pezzo di città che gli abitanti di quei luoghi vedevano nella propria quotidianità. E' certo che nel corso dei vicendi, che magari anche la in un secolo, il paesaggio urbano è cambiato, ma nella foto dalla finestra abbiamo cercato di cogliere ciò che è rimasto, pur nei cambiamenti che il quartiere del sud continua a vivere. Questa è la casa di Gian Gian Gianvolo Siamo nel centro, Milano. Siamo in da una parte c'è la scala, a due passi inizia Galleria Vittorio Emanuele, è una la definirei pomposa questa sua pomposità eh, qui è una finestra da, eh, da una casa che è il museo che dava su un cortile cortile che si apre quindi, insomma, tutto è rimasto uguale e fatta per quella corte o tram giallo che è il numero uno che sfugge veloce quindi questo cena una quotidianità pur nella persistenza Spazio molto uh, carico di, di storia italianese la prossima questa è la, la, la vista dalla finestra da una, da, da una finestra dello studio di ehm, Vico Magistretti Vico Magistretti amava dire io amo questa piazza perché ci sono nata la mia famiglia, ma soprattutto perché mi sembra di essere a un sparsizio nel 1800 perché questo arzizio? Perché effettivamente questa è una piazza a 5 minuti dal San Babila, a 5 minuti dal Monte Napoleone, dal lusso, dallo sciocco milanese, tu arrivi qui e ti sembra di essere in un'altra dimensione, una dimensione che Vico amava e che ha restituito nelle sue opere. La chiesa della Nazione, di là abbiamo il palazzo Archinto costruito da un bizarro che oggi è sede di un liceo e scuola media e un altro palazzo ottocentesco, sede di università. Quindi quest'idea di affacciarsi su questo pezzo di città che i nostri, i nostri person personaggi eh, guardavano e con cui dialogavano quotidianamente, il famoso dialogo, conversazione con gli Fin dal di questo circuito è apparso chiaro che, parallelamente al posizionamento all'interno della città, attenzione: esiste questo nuovo come dire, strumento culturale per la città, doveva essere avviato un processo di costruzione di reciproca di fiducia tra i partner. Questo è un punto fondamentale. Processo che partiva dal primo passo, conoscersi. Conoscersi in questo caso significa solo conoscere i dati relativi alla storia del personaggio, alla sua opera, alle sue collezioni, essere informati sugli orari e iniziative di in atto, Significa conoscere l'interpretazione che di quei dati viene data ai visitatori. Significa capire le strategie interpretative che per ciascun patrimonio, gli oggetti, le storie, i responsabili delle case, degli atelier, degli studi, hanno individuato e applicato. Insomma, avere tutti gli strumenti per capire come creare relazioni, per aprirsi a possibilità di scambi reciproci di contenuti, di arricchimenti, di progetti condivisi. E aprirsi a relazioni e a scambi vuol dire accettare di aprirsi ad approcci interpretativi e multidisciplinari da affiancare all'approccio esclusivamente biografico. Del racconto dei patrimoni che si custodiscono e gestiscono, senza timore, per questo, di perdere la propria identità. Lo dico subito: è stato un processo lento, vorrei dire guardingo, sai guardingo, eh, voleva dire costruire la fiducia che un interesse, un mio interesse, un mio problema, una mia difficoltà potessero essere gli stessi degli altri partner del cittadino. si è trattato di farlo diventare i generatori di un modo nuovo di lavorare insieme. Questo processo è stato scandito da azioni costruite con i partner, il coordinamento è stato fino adesso in capo alla Fondazione Adolfo Pini, eh, che ha eh, sostenuto anche economicamente la creazione del circuito, affidandone l'ideazione e la cura privazione che abbiamo fatto nel 2014, pochi mesi dalla messa online di questo circuito, è stata una caccia al tesoro per far conoscere le storie di e la città, un gioco in cui gli indizi erano oggetti di patrimonio immateriale legato al luogo, casa museo. Un gioco anche per invitare i curatori a trovare la cosa rappresentativa della persona, del luogo, dell'opera e a presentarla alla città a trovare, se vogliamo, una sintesi fortemente comunicativa, un gioco per provare ad allontanarsi dal racconto biografico e continua a parlare di questo perché spesso è il focus della narrazione che viene fatta in questi luoghi ehm, per iniziare a immaginare altre forme di narrazione aperte a una molteplicità di voci. Nel 2018 Storie in Milanesi video e iniziato una collaborazione con gli studenti del secondo anno del modulo di montaggio avanzato della scuola di Video Design, un'altra che è un'accademia di design e abiti a Milano, con l'obiettivo di realizzare brevi video su personaggi e soprattutto sui loro quartieri, quartieri raccontati con lo sguardo di ventenni che lì si muovono, si guardano una successiva tappa significativa è rappresentata da Il Giardino di Storia Milanese. Io lo amo moltissimo, per fortuna, è disegnato da un'amica londinese, Giulia eh, Benfield, eh, ed è un giardino immaginario eh, in cui sono i personaggi di storie milanesi sono stati idealmente invitati a scegliere un fiore, una pianta, fucsie, spive di grano, girasole, girasole fioriscono in questo giardino immaginario. E prende vita così una Milano fiorita in cui i fiori sono intimamente legati ai le personaggi e ai loro luoghi. La prossima. Uh, non si legge bene, ma ve lo dico tipo come si può. Uh, in questo giardino sono stati i fiori e le piante sono diventate lampade ceramiche, gioielli, in che senso? Ogni curatrice della, di ogni casa museo ha scelto un fiore del proprio personaggio, del proprio luogo. Per Vico Magistretti è stata scelta una betulla, perché Perché nel 94 Vico disegna una seduta, un tavolo che si chiama betulla, che, eh, se, su cui appoggiandoci una Cuscino diventa anche una seduta ehm, a Castiglioni. Ha disegnato una lampada che si chiama ehm, Fussia. A eh, Cavaliere ha riempito eh, la sua produzione di sculture di rosa. Ecco perché la rosa, è la casa di casa, mi è stata scelta la spiga di grano perché negli inni sacri si parla proprio della spiga di grano che viene messa. Quindi, come dire, questo Certo, ancora una volta un gioco, ma un gioco. Ehm, per approfondire la reciproca conoscenza e il riconoscimento di possibili analogie e verso la città per indicare una nuova modalità di lettura di elementi legati ai personaggi e ai luoghi attraverso una leggerezza capace di rendere più familiari biografie e descrizioni. Ringrazio l'amica Claudia Collina che in una conversazione assolutamente, forse parlavamo dello smartphone, non so di che cosa, lei però Sto rileggendo uh, Calvino, eh, eh, le azioni americane. Quando lei, si parlava di Calvino, della leggerezza, io ho detto ma certo, ed ecco la citazione di San Calvino, perché leggerezza, nell'accensione di Calvino, che dice la leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Quindi la leggerezza è una tosta. Uh, è farmacopea museale, già nel titolo c'è un po' la provocazione ironica, Realizzato in piena pandemia nel marzo del 21 e segna la maturità del circuito che si mostra ora in grado di lavorare insieme per creare un progetto per Milano, una città che è stata veramente duramente colpita dalla pandemia e quindi questi musei insieme disagio che la pandemia ha reso comune tra la gente e interpretandoli con lo strumento che i padri condividono, cioè la casa, il luogo della vita, che ha offerto come un possibile rimedio. Ogni curatrice, non commento il fatto che tutti i responsabili di questo circuito sono donne, chiudo la parentesi, ogni, ogni curatrice racconta con quale disagio il museo, il proprio museo possa essere un efficace uh, rinvio. Invito a tutti quanti, se avete voglia, ad andare a vedere il video completo su YouTube. Intanto vediamo questo trailer in cui le curatrici enunciano alla ribalta i temi dell'abitare, il senso dell'abitare, i modi dell'abitare, spingendoci a guardare con maggiore attenzione agli spazi della quotidianità, in una crescente ibridazione tra spazi di lavoro e spazi di vita domestica. Ciascuno cioè, di noi si è trovato a ricostruire modalità di abitazione e coabitazione eh, che all'interno di quelle stanze si intrecciano, si è trovato a disegnare nuove tracce seguendo nuovi itinerari che hanno messo al centro la casa. Sempre più stretta. L'abitare sembra oggi dunque lo spazio, mentale, fisico, emozionale, con cui confrontarsi per creare nuove relazioni, per creare anche nuovi approcci di partecipazione culturale. Dunque, sembra veramente arrivato il momento per lanciare con convinzione le qualità intrinseche delle case museo e in più in generale dei luoghi dell'abitare, proprio perché basate sul senso. Della vita. Ora, ora, in una casa non è possibile restituire, restituire l'intimità domestica, quale esisteva, esisteva quando ci vedeva il, il, il personaggio, il proprietario, e voglio citare Peter von Lynch che in, in un interessantissimo convegno del 2011 ad Anversa, eh, sulle case museo dal titolo molto bello Catching the Spirit. Quindi, come si fa ad afferrare lo spirito, scrive. Per definizione, in una casa storica musealizzata, il visitatore è sempre messo di fronte a una mediazione. Quella non è la casa dove qualcosa è successo, dove qualcuno ha abitato. Quella è la casa che è interpretata, e coerentemente con l'interpretazione, presentata come la rappresentazione della casa, dove qualcosa è successo, dove qualcuno ha vissuto. È però possibile, se non è possibile dare in clinica domestica, è possibile creare una familiarità con un loro, familiarità costruita non solo attraverso le storie che vengono offerte ai visitatori, quanto piuttosto attraverso nuove abitudini che i visitatori stessi mettono in atto quando sono invitati dalle case museo a partecipare, a raccontare, a condividere. Le case museo e comunque quelle del centro, di Venezia per propria natura sono luoghi ibridi, in vincolo tra un passato privato, la casa, lo studio, la telecamera, ci vivevano le persone e quanti li abitavano, e un presente pubblico, il museo di Stato. Sono comunque i luoghi che oggi meglio interpretano la contaminazione della casa e i suoi cambiamenti, il suo misurarsi anche con l'esigenza di conciliare lo spazio intimo con quello del lavoro, uno spazio questo ultimo, aperto a sguardi. E non dimentichiamo che le storie milanesi sono normalmente, nel circuito, i musei sono diversi dalle grandi istituzioni, perché sono piccoli luoghi eh, legati veramente ai quartieri in cui si trovano, di cui condensano le qualità. E per tutte queste loro caratteristiche sono luoghi aperti a creare nuovi modi di partecipazione, nuove abitudini culturali, luoghi in grado di aprirsi alle persone, alla città, con la seguito e l'ospitalità della casa. Ecco, teniamo conto che questo è uno strumento a disposizione. Oggi l'obiettivo del circuito si propone di aprire una conversazione con la città e gettare le basi per questa relazione di familiarità con coloro che vi abitano e vi lavorano, per creare le abitudini di visitare. Vorrei andare oltre, di abitare la casa museo, a cui prima appunto c'è. Le Case Museo di Storia della si cambiano a essere nuovi di incontro, partendo dal tema dell'abitare si proporranno piccole esposizioni, incontri, approfondimenti, costruzioni di nuovi racconti sull'abitare composti con la partecipazione di pubblici attivi. I temi proposti poi nel tempo potranno anche cambiare, quello che confidiamo in questo è l'obiettivo di costruire una familiarità con la città, con i quartieri, invitati a partecipare con le proprie narrazioni e interpretazioni.